Ciao a tutti ragazzi noi siamo DynamiteX e Marco007 E siamo tornati su Paper Mario di Origami King Allora per fortuna questa volta non ho niente da... da... recuperare eh. Quindi possiamo andare subito avanti e uh, magari pure taglio fino a, a quel punto perché... sì Bene prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti E Fate iscrivere tutti i vostri amici, genitori, parenti e cugini distanti di quarto grado Mi okay. raccomando ragazzi Uh, possiamo vedere che succede qui No Vuoi comprare una pre predizione? No grazie, probabilmente saranno tipo aiuti uh, del gioco Sei sicuro? P potrebbe capitarti qualcosa di buono o qualcosa di brutto? Ma forse devi leggere tu comunque Vabbè, <ride> ma forse ora che la smetta di pubblicizzare tanto anche la seconda possibilità Che non è parlato col tizio giallo Convenienza, cortesia e qualità Ti servono dei accessori Abbiamo tutto quello che serve per dei veri eroi moderni Ah Ah, queste sono le badge uh, Ti dà un po' di tempo per, uh, in più per spostare i nemici nell'arena Non molto utile Reduce leggermente i danni che subisci in battaglia Questo ti servirebbe okay. tantissimo Ma ah, metti il PV Buono, buono pure quello E metti un suono uh. oh, oh, oh, Questo ci aiuterà un sacco per il 100% uh, Mi compro prima il suonario Todd Il suonario Todd Segnalatore Ah ok Il Avete un suono se c'è un Todd nascosto nei paraggi Eh uh, sì va bene Ce l'avevamo già detto Ok però non puoi equivalgiare più di un certo numero per voi Ah Studia sempre la strategia migliore Ok però comunque questo mi, mi serve Ah eh, il cuore ti serve beh, anche il guscio okay, il, il cuore e il guscio hanno più o meno la stessa cosa Lo so però almeno col guscio prendi meno danni Va bene allora faccio entrambi Tanto che soldi ne abbiamo per il momento Appunto. non abbiamo nulla su cui spenderli se non queste cose. Usciamo. No. non serve neanche che leggo la, la cosa, l'avevamo già letta. Torna presto, grazie. Ora equipaggiamo gli accessori. Quindi ne puoi avere tre, mi sa. No. no. Posso averli tutti. Bene. Forse uno per cosa. Cosa? Uh. Oh. Ho già vicino un Todd. Questo. <ride> no tutto nascosto, ho detto, prova da vicino a quello verde quindi non se suona ah ho capito what? Non ho visto saltare phew, grazie per essere un collezionista così sfegatato Mario <ride> oppure soltanto per avere il sonaglio che ora io ti di direi di fare un po' di backtracking quando puoi eh sì ah sì è vero, ora, ora c'è una cosa che per sbaglio ho visto e Mario ehm... hai visto quel Goomba lassù? vorrei che tu tentassi un esperimento Ora che hai più PV, scommetto che sei anche più forte. Scommetto che puoi vatterlo con una martellata sola. Dai, prova. Let's a go. Yeah, no, actually. L'esperimento fallito. Taglio. Forse, boh. Non credo che abbia... So. Oddio, <ride> che succede? Uh, vedi, parata più, più 5 PV. Ora hai 75 punti di vita, sono in questa battaglia. Cioè, in tutte Ehi, le battaglie. Ehi, dacci quella piastrella manforte. Non sai nemmeno usarla. Se non te la restituisci... Se non te la restituisce con le buone dovrei riprendere la quelli cattive Mario Ma, ma, ma Uccidilo Fallo fuori Disintegralo Ah mi ha aumentato di 5 i pv perché ora sono 75 Eh ah, l'ho appena detto L'ho letteralmente detto all'inizio della sì, battaglia Sì lo so, l'ho visto pure Mi okay. sono ricordato che lo visto Martello E distruggimi uh. Per colpo vabbè tanto abbiamo Ultima Yey ora, ora puoi usare sì, la piastrella ora, ora posso usare il potere della yes, Della terra yes, yes, Potere yes. cartomagno ma un forte attivata ah, Sì attivata oh. Vai eh, consiglia diventa questo Cartomagno della terra e quindi E ora è fortissimo e fa cose Cose del tipo che non ecco. mi possono attaccare Per questo turno No tipo questo Oh ah, s s è tipo i poteri... Oddio, li ha one shotati. Hai visto 50 danni forse? Ah, è vero. Eh, comunque... Um... Uh. Dov'è questo Todd? There is a Todd? Prova a colpire un po' il sasso. Dove ti stai allontanando secondo me? Cos'è che vuole questo invece? è successo per davvero? Non so nemmeno notare. Quello che è salato dal lago. Eh, vai indietro, c'è un Todd. Boh, non, non lo trovo sto Todd. Uh, è qua, per forza qua. Qua tipo. Sì, è Aiuto. Tu, è, qua, è in questa zona qui, per forza Prova a, pro a metterti sopra il coso e tirare Tirare? Questo qua, prova a metterti sopra Boh, non c'è un tasto tiro, no? Provo a colpire il cartello Ecco Ah, oh, ok Come hai fatto a capire che ero qui? Neanche io sapevo esattamente di essere qui Ok, quindi dove era per forza, per il 100% sta cosa? Perché alcuni Todd sono letteralmente impossibili, tipo quello del cartello, come facciamo a sapere Devi martellare tutto. Comunque secondo. vediamo la cosa che consiglia. Sì, possiamo qua shottare i nemici perché siamo super... Che bello, potenti. quindi ora non devi più entrare nelle battaglie, capito? Hai capito? Bene, ora tagliamo fino a quel punto. Ecco. Eccolo qui, finalmente. Lo scarato da beo. <ride> sono salvo, e allora, per permettimi di aiutarti ogni volta Mario. No, Però no, premere no, meno no. quando sei in difficoltà perché hai accesso tante informazioni. Beh non mi interessa. Proprio così, comandi di gioco. Ah, salto <ride> Bene, ora ci rivediamo veramente al tizio. A meno no. che non siamo ritornati alla montagna di cacca. Ehm terra. Okay. <ride> e ora okay. possiamo usare il potere del cartone grasso. Gesso. Non mi interessa consiglia. E eh, speriamo che non balli come l'altra volta. Balla. Ora gli do io una bella scossa. Tutti giù a terra. No! Perché? Basta! No, non voglio. Ma è oggi che sconfiggiamo il primo boss, probabilmente. Cioè, possiamo snodare già il nastro. Beh, non male, devo mettere... male. Vai un po' in giro cercando dei Todd. Tanto ce lo dicono se ci sono dei Todd. Il mio sesto senso e da Mario Secondo me è Mario. il cartello? Secondo me è il cartello pure quel cespuglio là con i fiori rossi. Dove stai andando? E sto facendo il giro per andare dal cartello. Perché non potevi andare direttamente là. Yes. I have... Ok big ora andrò indietro fino al, al bosco di sveglio a, a cercare i cartelli. No, vuoi dire a, a andare vicino a ogni angolo? Quello con, che controlla... Mi ha ha letto i termini e condizioni di utilizzo. Chi è che li legge? Nessuno. Quindi Todd vai via. Dai su, ritirati Todd. Uh. Ah. Mi ricordo che, che se date i, i dati a questo uh, social network potremmo vendere il vostro primo genito. Accetto, accetto i termini e condizioni. Sì. Yes. <ride> Wow, guarda là che funghi fare. giganti Guarda là che funghi giganti Che funghi E quella banana ci potresti fare un frappè per esercizio Ah voglio Per un esercizio funghi. Esercito Ma hanno qualcosa di strano no? <ride> Forse sono dipinti Ah ma non sono veri Sono solo disegnati sul muro Scusa Cosa se... è vero in un mondo di carta scusa, scusa se ti illuso, <ride> Mario. No, intendeva questi qua Non si vede che sono finti oh. Caspita questo è uno degli strappi più grandi che abbiamo mai visto finora Oh oh backtracking Alert ci vorranno un sacco di coriandoli per coprirlo tutto e Tipo il coso di vernice là di Color Splash sì, va tod. sì, stanno un casino di Todd La cartolina, quella bandiera, un casino Lol Ancora Li hai finito Ah, gli ho sprecati tutti. Oh no E hai riparato quello strappo enorme ben. È bravo a disegnare Per tutti gli origami, è mio fratello Non sarà stato lui Capito subito che era, che era questo... No. Questo era un disegno molto ben fatto però. Deve essere dello stesso autore dei funghi e la banana gigante. Poi quel Todd incastrato. Ehi, ma allora! Chi ha fatto questi disegni deve conoscere mio fratello? Non so come, ma c'è. Non c'è altra spiegazione. Ok. Tipo tutti conoscono il tuo fratello. Fai Face Bonk, Ah, questi sono sicuro dei Todd blu. Lo so, sempre. Non dirlo al mio capo, me ne sto tutto quel giorno a fare niente. Quell'attacco è stato un bel diversivo però, devo ammetterlo. Che attacco? Mm. Grazie Mario, se ti viene fame passa pure a trovarmi eh, al primo piano Lavoro al ristorante Ok Non mi <ride> spinto. Ti ha spinto via, lol Fiu, <ride> grazie Mario, ora posso tornare a vendere eleganti, souvenir e altre cose utili Non spinge pure lui Se ti interessa non passa pure al negozio quando vuoi Ah no, ok no. Direttamente già lì Oh wow, chi se lo sarebbe mai aspettato mm. Mentre avevamo arrotolati tutti insieme abbiamo approfittato per conoscerci meglio Ora siamo tutti amiconi <ride> E sono anche un arrisma adesso Sono anche tristi per quel I colori motivo. primari che col... Devi saltare qua e poi là Ah sì Easy Bonk Ah è tutto in compreso ok. E vai ti sei accorto di me Wow davvero un bel disegno Ora che lo vedo mi dispiace quasi di non essere stato incluso anche io mmm questo vorrà allora. dire che qualcuno è stato incluso boh. colpisci questo tipo quel, quella bandiera questa non è questo, ha un diamante dì. quella bandiera è un cerchio forse pure quello è un Todd mm. come la raggiungi? Boh con i miei pochi coriandoli beh ti diamo questo <ride> no no mi stai strappando deve esserci un altro modo aia che colpisci tutto devi andare dall'altra ah, là questa è la cartolina e eh, l'anti servono gli altri coriandoli però okay. Io non mi rivoltevo così da una vita, non è che potrei spiegarmi di nuovo per farmi fare un altro giro. No. Fatto. Devi soltanto <ride> subire la morte. Oddio qui è enorme il, il fatto. Beh, mm. dun, dun, dun, dun, dun, dun. speriamo che intenda il Todd. Oh cosa? Oh. E, e come facciamo? Già Ora la porta è bloccata, non capisco cosa succede. Così sì che. E uno. no, questo sì che vuole metterci basta entrare le ruote, siamo bloccati Passa da sotto, no? Mm. Forse però dovremmo solo pensare a dirigerci verso la cima della torre. Sì, come? Mmm, hai di una idea. Dai! Noi... Sbattere le, le robe sul muro! Il muro? Tavolo! Aspetta, continua a tirarli. Prima o poi comunque. No, a un certo punto diventano zero. <ride> Quello? No Deve esserci um, un altro modo Basta! Cosa? Basta sbattere da tutte le parti Ok non ho fatto posta. Ah molto meglio Mario Benvenuto alla torre belvedere Vi sottarla è sempre un piacere? Sì stiamo ancora lavorando al nostro slogan E anche con le polizie siamo messi piuttosto male Questi disegni non sono male eh. Ma mi fanno pensare a quel mostro orribile che ci ha attaccato era terribile una creatura dal corpo metallico Un'enorme bocca irta di fauci Brrr. Oddio Ah ok, ho già capito Vabbè, è ovvio. Vuoi dire che sono stati sì. dei mostri a fare questo? Sì Non sapevo che mio fratello fosse amico dei mostri E non può essere altrimenti, visto che conosco il suo viso Ma forse è un origami metallico <ride> Beh, non so Beh, so che sei spaventato Ma ora c'è qui Mario, perciò non c'è niente da temere Dico bene Mario, e tipo Mario Nope, e se ne va Ah, forse quel Tod era quello dell'ascensore. Eh sì. Lol. Nonostante lo vedessimo benissimo, quindi non era nascosto. Vabbè. Detta Glee. Comunque secondo me ne è mancato uno dietro. Sto per fare una cosa che voglio fare da sempre. Non mi giudicare, d'accordo? Ti prego, no. Non cantare. Non ballare. Eh... <ride> <ride> secondo piano, cosmetici, borsette, pantaloni da uomo, arance, profumi, e attrezzatura da campeggio cosa vuol dire che in consiglia non è mai stata su, su un ascensore? Olivia non ho capito che cosa, che cosa intende boh, cosa? tizia che fa, la, che fa la narrazione là. secondo eh, piano eh, eh, terzo eh. piano, bicicletta, materassi, abiti eleganti, frullatori, e fumetti è eh, eh, eh, tipo la persona che dove andate andata secondo piano? Pup, e dice dove cosa Come sta Non sono andata? Male Ho sempre sognato di lavoro alle ascensore di un grande magazzino Eh, vedi Anche se non ho mai visto un grande magazzino dal vero Ma deve essere divertente? No, no No Se non no. dire sempre no. le, stesse, le stesse due frasi eh. Ti scendiamo? Mi dispiace Eh sì è... <ride> Ho detto no Per tutti gli origami ci è mancato davvero poco Cosa sono tutti questi cose appuntiti? che ci intralciano il in cammino. Wow, che infanzia terribile hanno i Todd piccoli, se non possono disegnare. Uffa, ma non rovinato anche le fantasie che avevo sui grandi magazzini. A meno che... Cari passeggeri e ascensori, vi prego di scusare qualsiasi disagio è causato l'emergenza a cui il mio amico Mario sta ponendo rimedio. Pss, Mario fa qualcosa. Ah, ok. L'avevo pensato quando sono apparsi subito. Yo, si scende Secondo piano cosmetici di, eh, Tipo dice tutto velocissimo sport, eh, appunto Tipo Eminem levati Per due Ai ai, ai. Piano terra, principesse beh eh Spiacicate Fantasia ruinata e mm. infranti, abbigliamento sportivo No no Oddio Colpisci di corbatello la 1 a uno così Vedi questa è la musica da mini post sì. Oh hello there! Cosa sono quelli? Um, Paragumba alati, sì, ma... grassi con le ali super fortissime. Vabbè um, Vediamo se le taglia. Ah no, ho sbagliato già. Allora, prima così. Uh. Poi così. Slidy slidy. Fatto. Oh. Perché 80? Perché boh. A caso? Secondo me è l'amuleto. Alcune battaglie tipo, ti dà più, più 5 In altre battaglie più difficili mm. ti dà più, sì, più forse, 90 donne. Forse dipende dalla difficoltà Quel che importa è che li one shotti tutti Cosa che non succederà qui Usa le scarpe lucenti Usa le scarpe lucenti Usa le Bastano queste, fa niente Non basterà mm. Ricordarsi di usare le scarpe lucenti Soprattutto quando non riesci a fare l'attacco. Oh me la prende zero danni questa. Di grazia. È una ondata, è vero? Sì, no. In realtà ce ne sono di più. But wait, there is more. Eh, questo. È, eh, è <ride> eh, ondate. Non è vero, non è andato. <ride> Frigato. Ok, abbiamo ucciso i Goomba, è ora? E ora no, non lo so. Vale è dobbiamo ah è vero, abbiamo preso abbastanza Git, Cioè ci siamo semplicemente. Non bastano mo questi ah, girati di bastare, lato dai. Oh è che il diavolo è yeah. eh, okay, possiamo colpisci, fare altro colpisci, colpisci un po' di roba aspetta qui mi ricordo che c'era ce n'era no, ah no era quello principale colpisci un po' questa roba qui. Ma so. vedi non mi dà più l'avviso che c'è un Todd Quello era Biri quello dell'ascensore biribirin Biribirin No mm -hmm. Ecco Ecco vedi Quella maniglia What? Oh uh. dio. Non hai coriandolo Che lì c'è un blocco Appunto. per forza Oh no anche le scale Di sicuro non basteranno i coriandoli Non ci credo che riuscivamo a trovare abbastanza per ripararle Scusate se non ho potuto fare a meno di ascoltare Credo di potervi aiutare How? Al mio ristorante sta succedendo qualcosa di brutto Mi prego un'impressione a dirlo Io sono il capo cocco ma finché La cosa non è risolta non posso farmi vedere Puoi, puoi aiutarmi? Se risolvi il problema senza farti notare troppo, saprò come sdebitarmi. Cos'è? Ci insegnano come funzionano le. S le sbonk. Yeeey! Wow, ce n'era ne solo uno. E eh, questo quello? è il problema, non lo so. Notare. Non penso proprio, <ride> devi andare alla cucina. Misa, <ride> c'è un disegno dietro. Cioè, quello sarei io? No. Ma cosa va in mente l'artista? Sono un Todd blu, non rosso. Eh, uh, adesso pure il razzismo tra i Todd. Scusami, no, non dovrei l'antendarmi, soprattutto dopo che mi hai salvato. Ecco, si una piccola ricompensa. Yeah, yeah, yeah. yeah, Ieee. Mi ha dato da una, la testa di un Todd rosso, quindi io ho fatto. Che colpisci quelle scatole. Un attimo, apri. No, è la porta. Ah, allora. Che cosa vuoi tu? Senti. Torna quando. vabbè sì, vai. Devi andare in cucina. Prova boh, a girare un pochino qua. Ok, vai. Devi fare il giro probabilmente. Sicuramente, anzi. E qui questa dovrebbe essere la cucina e non fare rumori inutili E qui do, comunque stava un Todd quindi vediamo Dove sta il Todd? Ah no, non l era l ha più l'avviso Allora probabilmente era quello dell'altra stanza Vedi allontanati e riavvicinati Beh l'avevo già fatto tanto Yee Ci hanno disegnato i di Todd comunque Uh. Ok Ecco sono quelle, sono, i piatti, essere... sono i piatti un attimo dovrebbe essere questo I piatti sicuro Colpisci Grazie infinite Mario Te un consiglio non ordinare nulla da cucina Quei soldati origami l'hanno lasciato in uno stato Ok dobbiamo riparare la cucina Mancia. Mangia <ride> Tranquilli loro Ah è la Madonna più tardi pensi anche di pagare, vero? Per entrambi ovviamente, perché Olivia scrocca, lei non paga. Ok. Uh no, vabbè è normale. Probabilmente qui ci sono pure gli artimagnini, visto che. Gli arti magnoni? Qua. Non sì, penso. Gli arti magnoni. Mi eh, sa che sono le salse. Oppure dentro qualche cassetto. Non mi li fa Oppure quella tazza. Mm, chi lo sa. Può essere di tutto può essere questo Todd trasformati in un Todd <ride> niente no. secondo me prima o poi nel gioco appare una cosa in cui ok è qua è qua da queste parti no ma secondo me qui si usa il coso mm. Mm. piatto no senti mm. la, lasciamo perdere per ora ecco quella moneta open open salami mini goomba Ok, dovrebbe essere tipo un'infestazione di, di scaragumba. O goomba faggi. Levati, Bastante. che devo fare? Si Devi attaccato. saltare salta. Non lo so. Wow, grazie, sei stato molto utile. Entra nella padella. Comunque, quello è un Todd. Sì, lo so, l'ho visto nel trailer! Ok, questo è ucciso. Questo mi sta attaccato, oddio! Ti prego Todd, aiutami! Fiu, pensavo che sia ridiventato la colazione di qualcuno. <ride> Spaventato pure lui. Sta ancora attaccato a te. <ride> a caso. Volevo <ride> aprirlo, Ordinare non, non vuol dire buttare tanto tu quanto in un cassetto. Eh, a me sembra abbastanza ordinato. Voglio saltare! Ok. Oddio <ride> ma sono degli insetti davvero Ah ti ringrazio molto Sai una cosa ho scoperto Di pensare esattamente come una carota Una carota vera Non una ricarta vero? Eh, Schiaccia quello ah, yeah. Secondo me quello è proprio l'ultimo di che te ne devi, che Sì appunto eliminare. secondo me Quello lo fa per forza Lo fa sempre che si attacca Ecco, si è tolto dopo che okay, ho ucciso tutti Uno di quei tizi origami mi ha preso, mi ha lanciato all'indietro contro il muro, contro il soffitto E sono finito giusto dentro qualcosa Devo ammettere che è stato un lancio straordinario tipo di È tipo Dude perfect, perfect, però niente, perché non l'abbiamo nemmeno visto Ah C'è un ultimo Todd, dove? Prova tipo nel cestino Ah già, oppure è questo? Era il cestino Perché è rientrato e è riuscito? Si sì. Si è visto è stato terribile. Ah è stato terribile Stavo cominciando a biodegradarmi Tutto finito? No Ora non è Ormai sì. che non è plastic Mario Remember right? Non è sì, che si sì, stavano qui Non c'è andare troppo vicino che muori poi C'è uno là dietro Si nasconde Aspetta. Si sono messi tutti qui a risma, tranne quello lì dentro la pentola. Dov'è che è mm -hmm. detto che sta? Lo vedi? Sta nascosto l'infame. Lo ah, devi okay, spingere oh hello there. L'ultimo sta sul piatto. Mmm, Wow, fa molto. Da molto fastidio questo Goomba. Ah, eccolo, l'ho visto. Si Oh, Molla, mm. abbiamo finito. Quindi è cambiata la musica. È cambiata no, la musica, sicuri. non c'è più nulla. Vai, siamo già a mezz'ora. Senza contare, tipo, eh, due minuti eh, di taglio. Appunto, due minuti. Vabbè, abbiamo fatto il backtracking. Il. Ah, si, sì, il... vabbè. Che puoi parlarvi adesso? I quando c'è uh, Non sento più nessuna di quelle bestiacce, ce l'hai fatta. Come fai a, a sapere se abbiamo fatto veramente? È cambiata la musica. Ecco, spero apprezzerai questi coriandoli finalmente tritati. Ah, finalmente tritati. Buon appetito. Questo è quello che ci mazza. Ah, quindi, i coriandoli. Coriandoli, quindi coriandoli ce li mangiamo. Vai, riempi sta buca. Ecco, mi raccomando, non, non saltare sui cosi finché non sono finiti. Dovrebbero basta. bastare tutti Mi sa che non basta lo sai? Ma erano ambazzati Ok, okay. Erano, sono pure finiti gli strappi Meno male yeah. Ok ci siamo È finita dai ragazzi Non tornare no. giù Perché torni giù? Ho <ride> sbagliato Ok prima di entrare lì fai un po' un Appunto. giro intorno Perché c'è sicuramente qualcosa Forse, probabilmente. Questa mi sembra strana. Eh, c'è un, c'è un, una cosa. Dove? C'è una crepa, non la ah. vedi? Ma cosa? Per te non funziona? E cosa, cosa dovrebbe funzionare allora, idiota? Beh, ci sarà una un'abilità una dopo. Prova a colpirla. Vedi, si chiude o no? Chiudi. Devi arrivare il giro. Chiudi chi stessa. Forse una di quelle montagne. Di quelle colline là. Potrebbe contenere qualcosa. Perché non ci curiamo? No? <ride> Magari una crepa. Scusa, scusa, che succede se lanci i coriandoli là e non ti bastano? Mm. Chiusi fuori, sembra che spingere non ci tollera dai guai Potresti tipo scavalcare il muretto Che facciamo a raggiungere la cima? Se non possiamo passare di qui Quanti mm. problemi Voglio solo salire in cima Oddio uh. Ah, un altro di quei pastelloni Ok, di sicuramente Ok, ha ah, chiuso Vaglia ah, yeah. Devi sicuramente Qui. Venite qui ragazzi Ma a te non funziona consiglia Non, non mi capisci Non è consiglia Salta smettila di lanciare questo Come faccio? Devi saltare al momento giusto e allora? Prova a martellarne uno E se salto sopra e eh, magari Tipo martellalo, martellalo Prova Tanto c'è un sacco di punti di vita E non smettono Ma da dove arrivano? Dobbiamo uscire da qui Mm, ho forse qualcosa in faccia? Si sì, consiglia è morta Perfetto eh Ah e mo smettono tutto il mondo smettono perché non ho capito che hanno fatto un, una cacchiata Sembra giusto Niente Quel pulsante è sicuramente da premere Colpisci Niente. il blocco Non, non perdere tempo Bloc il Beh i Todd non ce ne sono per ora Ok dai, premi il pulsante mm. Finiamo questo episodio che è durato più che abbastanza Anzi, cioè non possiamo finirlo ancora finché non finiamo quel che dobbiamo finire okay. Ah, presto! Ah, perfetto, ora devi sopravvivere a questa... questo attacco nucleare Guarda, non, non funziona <ride> Invece sì, ci... sta funzionando Ok, no Ma corre e basta, che te ne frega Devo fare la smart move. Un attimo, qui non arrivano, è vero. Oddio, sì che arrivano. Niente, sei mm. morto. Sono morto. Mi hanno colpito soltanto due per ora. Aiuto. Vai, vai. Sali. Oddio. Oh, meno male. Dun dun. Potete vedere, all'ultimo piano... Un un casino di proiettili un, un, un, un, un, un, un. <ride> guarda se è più veloce si sì, guarda non è che se li mani più veloci arrivano prima uh Qual è il buco che c'era nell'ascensore nell ah già c'è un Todd tipo dove qui um, probabilmente um, Probs secondo me è tipo qua su queste ringhiere qua Prova a colpirlo Uh. Cosa? <ride> ah, era, era una trollata. Uff, ero sicuro che mi avrebbero buttato via insieme agli altri pezzi di pastello. Questa è la cima della torre, ma ti assicuro che quei pastelloni sono piombati da ancora più su. Vedi, perché qua era intero. E lì c'è tipo un pezzetto. Ok, allora possiamo andare avanti. Ah, la facciamo in questa parte oppure aspettiamo la prossima. Boh, abbiamo fatto un bel po' di tagli. Pure qua. Ma ormai è troppo tagliata, tardi. Ormai è troppo tardi. Eccetera, eccetera. Ecco l'estremità del nastro Non ho neanche salvato mi sa Hai salvato <ride> Ok Con la faccia di mio fratello stampata in mezzo Sta proprio firmando le sue malefatte Appunto <ride> È un bel lupo, però bisogna dirlo Non dovremmo cercare di staccare qualcosa in qualche modo Oh, e se ci saltassimo Se ci saltassi contro dal basso mm. Prima dobbiamo cercare i Todd Non ce ne sono Ma non avevo visto qui Vedi se Non dovremmo occuparci prima del nastro in effetti Intanto non ce ne sono Ne hai salvati tutti Forse No non li ho oh. salvati tutti non riesci proprio a saltare più in alto di così? Uh, no. Perché non si sacrifica? consiglio Caspita, ci è mancato un pelo. Come vorrei che quei bastoni smettessero di impicciarsi nei nostri affari? I bastoni. I bastoni. Oh, per poco non vi cancellavo dalla faccia della terra. Oddio, Mario, perché la salvi? Oh mio dio. L'artista missilista astuccio di pastelli. Ah, è davvero un astuccio, come hai detto tu. Eh, boh, non lo so. Non ne posso più di vivi sabotatori come te che cancellano i miei capolavori. Non ho cancellato i miei capolavori. Non hai mai nulla, sentito parlare di me, lì. vero? Figuriamoci, questa è l'ultima galleria d'arte che hai visitato? No, c'è anche quella al museo Non serve che rispondi, ora ti darò una lezione d'arte gratis Grazie Mi presento, sono Duccio Astuccio Della matitesca eh, dodicesima membro della brigata cancelleria Cerco di imparare qualcosa, d'accordo? Ok Sono anche il guardiano di questo nastro E non esiterò a usare la tua faccia per gli schizzi preparatori Del prossimo capolavoro Del mio prossimo capolavoro Brigata, cancelleria, e il tuo nome quindi è Duccio, Matrioska, XV, non è un po' troppo lungo? Matrioska Non lo so Senti, non ti offendi se ti chiamo solo Duccio Assuccio, vero? Immagino ti abbia vantato mio fratello per cercare di fermarci Ad ogni modo, caro Duccio, saprai anche parlare bene e disegnare meglio Ma forse non hai ben presente chi sia il mio amico Mario Un lottatore? Di wrestling, no Già, proprio così, del resto avrei studiato arte Mario è un eroe coi baffi. ora te la suonerà alla grande Punto in Dico bene Mario Non no, no. Che è il primo boss del Guarda capitolo Guarda che bello questa è in tema holly Sì, oh, è bello. come quella del coso Bene bene bene bene, bene. Del Inizio. cartomagno Rifatevi gli occhi davanti al mio arsenale di ben 12 pastelli Ve ne farò vedere di tutti i colori Ah ah ah. Quante battute bellissime Ok vedi hai 80 PV di nuovo Usa le frecce Usa le frecce Wow davvero Oh oh What is he doing? Allora. Versali localizzati. Ok, se no non devi un andare. Un po' di lì. aiuto. Mmm, quella strana manforte non sembra attiva. Che succede? Forse è spenta? Mm. Eh, ma quello cosa? Un pannello con su scritto ON? È la prima volta che ne vedo uno. Mmm chissà che serve. Aspetta un interruttore. Quindi magari accende qualcosa. Ok, abbiamo capito. Allora do dobbiamo accendere. E magari porto pure una cosa. Così, vedi, vai così, arrivi là Mettiti... Accendo questo e poi... Se vai su qua, poi arriva fino qua Quindi metti la piastrella Ok Ho sbagliato vabbè. No, no, dovrebbe andare bene così Sì, va bene Hai il i pannelli su cui c'è un mirino? Arriva alle spalle, dai Quindi chiudi il coperchio oh no. con un martello Ah, perfetto Ah, martello, io ho usato subito il coso Non fa niente <ride> Ok, attivato Pazzesco <ride> Zero attacchi a segno? Impossibile, i miei missili sono perfetti sì, certo. <ride> Infatti non hai preso uno prima, sì. tranne quando Marco ha provato ah, vabbè. Sei tu che non capisci l'arte Turno di Mario Artimagni, Bene, ora lo prendi e sì, lo chiudi subito. Qui non è Poi. il colpo di grazia, potevo no. farlo potevo, Posso farlo Niste. già da subito E ora probabilmente non un po più lanciare i missili Ora non può più fare niente, quindi li devi saltare addosso Tu tuo nemico no, farà tipo un no, po' No, no, ha chiuso il... Ho il coperto chiuso, non posso fermare i miei missili Ah, è vero, se li spara da solo È vero, sono trailer Mitico, gli hai fatti sbagliare i missili dentro Forse questo è il suo punto debole, eh? l'interno delicato Ora è stordito sbaglio, quindi dovresti tipo... Boh. Ah, non, è, non hai missili adesso Quindi sì. non, non si sa... E quindi eh, boh diciamo che. Vabbè valid vali da dietro. Allora, di un attimo riaccendiamo pure i cosi E poi boh basta Può andare no, un attimo allora, Così E così Non è che non lo puoi colpire poi Sì che lo posso colpire, guarda Vabbè che li accendi a fare allora? Se durano solo stesso No li accendo però non eh... astuccio di pastelli Ah eh? neanche duccio astuccio eh? Vabbè Semplicemente astuccio di pastelli Sempre il martello contro i boss Ah oh, wow L'ho missato <ride> tu Ok si è mito. ripreso Oh oh Cusera di botto Parata Oh mio Dio Il tuo approccio artistico ha delle grosse lacune Lasciatelo dire mm -hmm. Ricarica Come Non so ricarica? se Ah ok eh, Sì appunto Ricarica completata Ne ho ancora un sacco da parte Non so se sta, se sta davvero tentando di segniarci l'arte O pagina. sono solo battute Vuole solo uccidere Ecco cosa un attimo. Pram, ah, ok, pram, pram, pram. okay allora se prendi questa, no? Vai di qua. E sai attacco. Quindi qua metti in qualche modo metti qua una cosa per andare avanti. E lo chiudi. Un attimo. No, oh, dai tre mosse. Scusa. Basta che faccio così. Uh, Artimani o coso? Martell devi andare lì da dietro, devi andare in questa casella. Sì, ma non posso farlo ora. Eh, credo sia proprio impossibile. No, è possibile, per forza. No, è impossibile. Vedi tu mo' così no, vai. Qua, ma io ovviamente non possiamo usare gli artimani ogni volta, quindi. Ecco. Fatto. Ora aumento l'attacco e faccio questo. No, ma, ma non penso che lo puoi attaccare. Sì, lo posso attaccare. Dovrei. Se no è stupido. Okay. Vedi? Pure. Lo ho fatto di più, di più di prima. Vabbè, grazie, cioè l'attacco per due. ora darò libero sfogo alla mia creatività. Bellica. Vediamo come te la cavi. Attacco, con attacco congiunto con tutti i missili Oh no oh, oh. Para, para, para Sbagliali la metà Para para, okay, ok, fanno schifo Però sono 12 quindi Ah no, è vero Non, è non li ha ricaricati tutti, dog. Ora ce li Ora ha tutti Ora sì Perché alcuni, li ha, metà li ha mandati durante il... Eh sì, vedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sì, vedi? Una bella confezione Ora ne ha 7 quindi poi, vabbè. Ok, ora si può fare. Magari mi aggiungo qualcosa durante la Così, così, così, arrivi qua. Eh, si, sì, ho, già, ho già completato tutto. Ok, il vai passo, allora. Quindi... Fatto. anche fai click e scendi. Sì, si, clic e tolgo. Metti A. Wow, tanti danni fa questo duccio Duscio, duscio l'astuccio Artimagni. Ah, la forza no. è attivata. Ish. Oh no! Turno nemico <ride> Perfetto E ora è stordito quindi non ti può nemmeno attaccare Allora usa i frecci Mettiti questo qua e lo attacchi direttamente Questo E questo Allora eh, Ma, Oh prova a prenderti questo Attivo questa. la manforte pra Oppure metto questo No scegliere. non non attivare la manforte Prova a metterti questo okay, qui allora, per una sì. mossa ho aggiunto una mossa, bene Ecco, così lo puoi attaccare due volte, è meglio di nulla, no? Uh, per sicurezza uso questo, che magari cioè, per qualche motivo non lo posso attaccare No, non penso sempre il tuo turno, tipo puoi attaccare che... Vedi? Per non fare come ho fatto pure con il cartomagno della terra Uff. Uff Quello probabilmente è cioè, la... probabilmente l'attacco più potente che hai O forse è l'unico che ha Grr Oggi tutti si sentono critici d'arte, ma non, farò, non mi farò mai mancare di rispetto. Ecco il mio capolavoro. Ammira il mio formidabile attacco, artobaleno. Ah, ah, ah, ah, ah. oh, oh. Ho paura. È una, una... mitragliatrice di colori. Sì adesso ti sconsiglio di andare dietro. Cioè di andare avanti. Appunto. <ride> allora, allora, innanzitutto. Vedi, mettiti questa qui. Questo qui E poi metti questo qua E arrivi sul coso on? Così? Cosa? Vedi sì, tu vai vabbè. avanti Vai di no, qua guarda, Arrivi fino a on Poi vai alla freccia E attivi quello Quindi è fatto No ho un attivato Ah si sì, ho attivato Bene Mi ha venuto infatti Ok Mo tipo non si chiuda Perché stanno poi così in mezzo boh. Speriamo si chiuda Se no non ha senso E comunque sono dietro di lui Quindi come fa ad attaccarmi Vedi? Si è bloccato Ah ah ah Non puoi chiudere il... Non può puoi chiudermi il coperchio durante l'attacco a artobaleo. Ah no. E io che pensavo fosse la cosa migliore da fare. Eh, me l'aspettavo. Oh oh. Bom bom, bom. Wow. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Beh però mi fa quattro volte la. Bom, bom, quello che mi faceva già. Già ti ha dimezzato quasi la vita. Medi. Scusate per il taglio improvviso. Purtroppo boh, abbiamo un sacco di interruzioni oggi. Ok, ora... Um... Ora sai che non lo puoi chiudere, quindi metti l'attacco e basta. Um... Non c'è nient'altro. Prova a metterti qualche cuore in mezzo perché hai bisogno di, di curarti. Devo, qua devo decidere se attivarmi il... La forte non ti serve, Marco. Ok, allora mi prendo due cuori. Fatto. Nooo. Cosa, cosa stavi facendo? Non ho capito No, ho, sbag ho sbagliato Dovevo cambiare l'ultimo Vabbè, scarpe lucenti Speriamo che vada bene Ah Para, para, para Mo' muori Nah Non può e Mo' prendi tutti quelli che puoi sì, mamma mia, ma... ma... lo farà infinito. Sì, non vuole che chiudi il coperchio più, ok? Quindi ce ne sono ben tre di cuori. Quattro. Allora... Ah, vai così, vedi? Quindi mettiteli tutti qua. Più che puoi, almeno. Già un paio basterebbe. Guarda, oh, oh, oh, questo è il massimo di cuori che posso fare ora. Poi mettiti un attacco. Vabbè, fa... metti così, almeno lo attacchi. Non puoi continuare all'infinito a... A scappare, ogni tanto è da pure. Pura. Non vuoi saltare là dentro? <ride> okay. ok, un, un altro, un altro attacca, paio tipo. di colpi e muore. Arcobaleno, okay, stai attento a a pararli. Meno male che ci avevamo sta cosa la protezione nelle battaglie, se no mm. saresti già morto tre volte. Ti basta che ti metti un cuore almeno e poi lo attacchi. Vedi già ce l'hai in. Cioè già l'hai okay, in tre. Okay. Metti questo attacco qua. Eh bravo. E poi metti questo attacco qui. Questo attacco qui. Perché? Oppure gira. Eh bravo, oh, gira pelle. Per dovrei... Ok, vai, vai, perfetto, e basta. Basta così. Uh, C'è qualche cosa di no, buono. Ok, aumento pure questo, da caso del tesoro non, non lo tieni, lo, lo spargi in giro E eh sì, appunto, così per il prossimo turno avrò qualcosa Ma non ci sarà un prossimo turno se lo, lo uccidimo Non dice lo la... posso uccidere, è impossibile Hai eh, l'attacco per due Ah già Basta che fai un fantastico Ah invece no, è andato bene, benissimo <ride> e abbiamo finito Zero danni credo che sia Non può essere un misero rappresentante della una volgare cultura pop era meglio quando eri una manciata di pixel e saltavi da una piattaforma all'altra, amico. Sì, ma ora, la, ora il mio videogioco è più grande. Di... Uh. Quello è per gli artimani, è vero? Perfetto, wow. Oh, è apparsa una nuova piastrella manforte. È come se fosse apparsa eh, da quel duccio-assuccio che avevamo detto. Deve essere molto importante. Oh, davvero? Grazie. colpisci Ah bonk, devo proprio bonk. distruggerlo Non devo uh, slegare Devi distruggere la O il sigillo o qualsiasi cosa vuoi Ah invece no bisogna distruggere il nastro Dimmi che mi mazza i I Nel. coriandoli Nah Yey E ora non c'è più rosso Che avvolge il castello <ride> Congratulations. Vedi, secondo me mi aumenta di più i cosi. Mazz Coriandolo inventato, l'avevo detto. Bound Predicted. Che poi la vita e il coso mi dà: Siamo stati grandi, abbiamo ottenuto la vittoria insieme. No, ho fatto tutto io, lavoro, Ok. Casomai non l'avessi mai detto, sono sempre più convinta che io te formiamo una squadra niente male. Sì, ma è lei che usa i poteri forte. Mm. E ora si è di corriendo le più. capiente, correndo uh, Corriendo azioni, Mario. Che è stato tutto molto emozionante, ma non è ancora il momento di cantare vittoria. Invece sì, visto che <ride> finire l'episodio. Abbiamo anche altri nastri da sciogliere, dunque, quale. quale nastra abbiamo deciso di seguire dopo questo? Non lo so, prima facciamo black track Ah già, il nastro blu fatto. Che si innerpeca con quella montagna rossa Un posto va vale all'altro, immagino Anzi, forse ci va anche meglio Da qui sembra davvero bello laggiù Perfetto Ah ok, ora possiamo Quindi andacci. nella prossima parte di Paper Mario Origami King Andremo verso il nastro blu Quindi niente e... Ci vediamo alla prossima, ciao